Casciorro uno prima. E allora noi andiamo a Taormina, ci stalliamo così. E arriva il giorno della proiezione. Commessa la proiezione del film, che era aperto, per cui la gente si stava là a sfogare. Osea, veramente la gente ha cominciato un po' a fischiare, dopo a rumorare, poi a gridare, eh, ma che, è, ma che, è, eh, eh. e proprio no, il suono del film non no, si sentiva. No? Allora, io ero seduto accanto a Glauber e allora lui si è alzato di corsa, io mi sono alzato con lui di corsa, abbiamo salito sul palco. Osea, perché c'era un palco, c'era lo schermo dietro, c'era il palco, siamo saliti sul palco e davanti alla proiezione e io con l'uovo e con il pubblico tranquillo e vivo fino alla fine.